Boxy Boo è il nuovo paurosissimo mostro proveniente da Project Playtime. Oggi è nel nostro mondo di Minecraft e noi gli daremo la caccia. Ma dobbiamo stare attenti perché se morde anche solo una volta... Uccide. Nemmeno faccio in tempo a prendere la cassa bonus e sento un rumore molto brutto. Ho sentito qualcosa io. Pensavo, sarà Boxy? Si sta già facendo vedere? Mentre cerco una caverna, volevo dirvi che chiaramente è uscito il nuovo gioco, Project Playtime. E all'interno di questo gioco c'è Boxy Boo. Boxy Boo c'è in questo mondo. Prendo un po' di legno, molto carbone ferro. E dentro la caverna nella quale stavo scavando... Trova un qualcosa. Credo di averlo trovato. Ne sono abbastanza certo. Ma forse non fa niente... Forse, forse non è proprio lui. Cioè nel senso forse si deve discatolare, non lo so. Perché tecnicamente questa cosa penso proprio sia boxy boo di Project Playtime. Soprattutto un indizio è questa redstone che appunto tecnicamente è una redstone che io direi di prendere. Però sta a simboleggiare un po' il ketchup. Capite a me? Cioè nel senso non posso propriamente dirlo, o meglio non dirlo per YouTube, però il ketchup. Io direi però di far così. Questa qua la chiudiamo. Ok perfetto, tecnicamente è chiusa, non può uscire. Ah però è notte. Strana quella scatola ma lì per lì non ci ho dato molto peso così decido che l'unica cosa da fare è trovare un villaggio di solito le cose strane succedono lì pensavo che abbiamo bisogno di un villaggio allora io di solito non gioco sulla bedrock edition questa è la bedrock ma lì cioè no sono normali quegli alberi bianchi scusatemi oh in realtà qui nevica Che vedo per la prima volta Nella sua forma più cattiva Boxy Boo Oh mio dio L'ho trovato Vedete è proprio lui C'ha proprio quella scatolina Ma che schifo è No no no no no no Vai via vi... No Cosa vuole fare Sono morto No no no mi stai seguendo Devo andarmene in casa Qui ci sono i, i miei oggetti lì fuori Però ci sono anche gli scheletri questo è il problema, capite? Ma lui mi uccide in un colpo, in un colpo No, no, no, no, no, no, eh, grazie Ridatemi tutto, per favore, no, per favore <ride> C'è proprio lui, c'è proprio il signorino. Brutto, brutto, brutto. Ok, ciao, sono qua dentro. Non mi succederà assolutamente niente se sono all'interno di una casa così confortevole come quella del villager. Signore, può spostarsi? Si, sì, devo dormire. Non posso dormire perché sono i mostri. Ho tantissimo pane ora perché ho trasformato quelle balle di fieno in cibo io direi di farmi tipo un'armatura così so che non è completa ma almeno è meglio di niente e sta ancora qua ma che cosa vuole da, da me da questo villaggio soprattutto perché era spawnato nel villaggio questo è il problema oh mio dio mi sta facendo gli agguati brutto brutto brutto ma vedete che qua effettivamente c'è della redstone per terra ok qua posso dormire perfetto dormo allora così almeno magari lui brucia durante il giorno for, forse for, for, for, for, for, for, forse Ok, uh, lui non brucia durante il giorno. Però gli scheletri e gli zombie sì. Quindi almeno un problema in meno ce l'abbiamo. Ciao. Che fai? Mi sembri fermo. Come mai sei fermo? Ah, huh, perfetto. L'ho potuto colpire, avevo visto. Nooo. Ok però rispondo qua perché per fortuna avevo dormito Ok lui se ne sta andando però vedo Io me ne devo andare da questo villaggio Scrivetemi nei commenti se dobbiamo continuare ad indagare il segreto Iscrivetevi al canale grazie sei il migliore